Bonascini ha detto che è stata un'occasione persa per voi. Sono d'accordo, <ride> sapete bene il mio, il mio pensiero, poi rispetto alla decisione che è stata presa eh, di correre in maniera indipendente, secondo me abbiamo perso comunque un'occasione, l'ho ribadito, quantomeno di metterci al tavolo a parlare di temi. Eh, visto che abbiamo un governo a livello nazionale che sta lavorando bene col centro-sinistra e sta lavorando a detta di tanti meglio rispetto a eh, quello che eh, riusciva a fare con, con il centrodestra, potevamo sederci appunto ad un tavolo e discutere del, del programma e vedere se c'erano delle. Delle tematiche comuni e degli obiettivi comuni da raggiungere nei prossimi cinque anni, partendo già da una base di lavoro svolta nei cinque anni precedenti. Prima eh, Lia Montalti citava, ad esempio, eh, l'abbattimento la, delle rette degli asili nido, quella ad esempio era una nostra proposta, così come eh, l'eliminazione ehm, del super ticket in Emilia Romagna era una nostra risoluzione prima firma mia approvata eh, circa due anni e mezzo fa in aula e poi messa in pratica dalla, dalla giunta Bonaccini oltretutto l'INE che già ad esempio il ministero della salute quando era eh, presieduto dall'ex ministro Grillo stava cercando di attuare a livello nazionale quindi indubbiamente magari delle eh, comunità di intenti c'erano non c'è stata l'occasione per noi visto anche il risultato e visto purtroppo il calo di voti che stiamo avendo da mesi, quindi non solo in questa tornata eh, elettorale, poteva essere un'occasione per poter, per la prima volta, entrare al governo di una regione. Faremo il nostro lavoro da opposizione costruttiva, come è già stato dichiarato dalle eh, due nuove elette, in realtà eh, consigliere uscenti, quindi insomma mi auguro che comunque il, il, il rapporto costruttivo va avanti anche se si fa parte non della maggioranza ma dell'opposizione dell allora, per tra la poco senso a sicuramente il voto disgiunto ha inciso molto sul 3,4% raccolto dal Movimento 5 stelle qual è il futuro del movimento in Emilia Romagna? Si riuscirà a trovare la quadra tra le due anime? Beh, innanzitutto abbiamo due rappresentanti in, in consiglio regionale quindi eh, nonostante eh, la rappresentanza sia inferiore rispetto alla scorsa legislatura sicuramente si impegneranno per portare la voce di tutti i territori come abbiamo fatto nei cinque anni precedenti dove non avevamo un rappresentante per ogni provincia ma ognuno di noi si è speso anche oltre i confini della propria circoscrizione elettorale. Eh, poi come è stato detto dalle mie due ex colleghe, perché ormai io non sono più in, in consiglio regionale, adesso sono loro in realtà le vere, ehm, eh, coloro che hanno diritto a utilizzare il, il, il logo del Movimento 5 Stelle, eh, come hanno detto loro, giustamente si farà opposizione, giusto opposizione e si, fa, si darà un contributo alle politiche regionali dove ci saranno delle critiche da portare, le si porteranno, dove ci saranno dei provvedimenti giusti, lì si voterà, esattamente come nei cinque anni precedenti. Noi ci siamo sempre concentrati sui temi, nei, nel momento in cui c'era un qualche cosa eh, da migliorare lo abbiamo fatto, nel momento in cui c'era qualcosa da criticare lo abbiamo fatto. Quindi credo che con questo spirito si potrà lavorare bene anche nei prossimi cinque anni. Allora l'eloquenza di Raffaella Senso è sempre encomiabile eh, perché il Movimento ovviamente vive un periodo non facile, le, le sardine hanno preso il vostro posto nelle piazze, c'è cioè una, una problematica proprio di anima eh, del Movimento 5 Stelle. Ecco, se ne parlerà agli Stati Generali, che cosa potrebbe uscire? Un, un Movimento 5 Stelle eh, più di governo magari? Ma che cosa uscirà dagli Stati Generali non lo so, quello che... Eh, mi auguro io personalmente dopo dieci anni all'interno del, del Movimento 5 Stelle è che eh, si ritrovi innanzitutto uno spirito costruttivo dalla base. Sicuramente dopo l'entrata al governo eh, la Lega ci ha sottratto voti, è indiscutibile. Noi forse abbiamo un po' avuto la pecca di concentrarci molto sulle cose da fare e poco sulla comunicazione, forse dovevamo comunicare un po' meglio e regalare un, un, un po' meno... Eh, come dire, verginità Salvini passatemi il termine che si è un po' rifratto il trucco anche usando la nostra, i nostri concetti di onestà trasparenza e correttezza correttezza che sinceramente poi non ha dimostrato nei fatti perché poi anche eh, Morrone parla di questo governo ma insomma se Salvini l'8 agosto avesse bevuto un moito in meno forse al governo c'era ancora lui quindi insomma <ride> eh, però a parte gli scherzi noi indubbiamente eh, abbiamo noi indubbiamente da abbiamo un percorso da, da fare, forse qualche cosa da rifondare. Come dissi all'epoca, quando stavamo valutando eh, un'ipotesi di coalizione con il centrosinistra in questa regione, in, in questo momento dobbiamo decidere forse anche da che parte stare. Perché va bene il terzo polo, va bene la terza via, però, in questo momento il mondo e la nostra regione in generale, il paese, ci chiede altro. No, nessuno ha negato che, eh, io tantomeno che il Movimento 5 Stelle stia vivendo un momento di crisi, bisogna anche conoscere la storia del Movimento 5 Stelle, noi siamo nati, accomunati da tanti temi ed è indubbio che abbiamo raccolto coloro che erano insoddisfatti della vecchia politica e quindi anche dei vecchi partiti, tra cui anche magari qualcuno che veniva all'epoca già dalla Lega che è il partito più vecchio d'Italia, però accomunati da questi grandi temi ad oggi portati avanti. Alcuni di questi grandi temi, soprattutto una volta entrati al governo oppure entrati come sindaci in molte città, ad oggi io sono la prima che ha detto dobbiamo decidere da che parte stare, nel senso che ci sono sicuramente delle affinità con alcune parti politiche e non ci sono queste affinità con altre parti politiche. Io qui negli interventi che ho sentito, sinceramente il messaggio non da politico ma da cittadino che mi è arrivato è Voglio la plastica, voglio il cemento, in una regione, in un mondo che non si può più permettere né la plastica né il cemento, perché poi quando si parla di plastic tax, tax bisogna anche capire che ci sono delle misure a favore della riconversione delle industrie, se volete la plastica, il cemento e il gioco d'azzardo, chiedo scusa, mi ricredo, ha fatto benissimo Salvini a far crollare il governo.